ha taken bold measures. It required courage, but it worked. And you led the way for other member states. E je veux, per commencer, rendre hommage all'Italia. Mais on sait aujourd'hui che ce sont les autorités italiennes qui ont montré la voie, avec des mesures qui ensuite ont été répliquées par les autres gouvernements. In Europa, c'è grande fiducia nel governo italiano, nella comunità nazionale, che ha dato prova in questo tempo difficile di grande coraggio, di disciplina, di solidarietà. Stiamo vivendo uno shock senza precedenti, con costi umani, particolari in Italia, ma anche sociali e economici molto alti. You have also taken bold measures to secure jobs, protect companies and limit the damage to the Italian economy. L'Italia ha dato un buon esempio in Europa, in questi terribili mesi di crisi. Il principale problema della nostra economia è, da oltre vent'anni, quello della bassa crescita, a sua volta riflesso della debolissima dinamica della produttività. il Prime Minister in charge del G20 durante l'anno di e ho trust that you che si on sulle priorità priorities. Quello che più ci differenzia dalle altre economie avanzate è l'incidenza dell'economia sommersa, dell'illegalità e dell'evasione fiscale tutto ciò si traduce in una pressione fiscale effettiva troppo elevata per quanti rispettano pienamente le regole. Eh, nelle regioni meridionali io credo che anzitutto bisogna migliorare l'ambiente in cui le imprese operano, in primo luogo con riferimento alla tutela della legalità. Il principio di legalità è la base che sta dietro la capacità di eh, installare imprese che eh, abbiano eh, forza nel, nel mezzogiorno. Ora è il tempo di